Parliamo del film nuovo. Come mai dopo, l'ultimo film quando, quando l'hai fatto? Lungometraggio era il sì, 90, il no. è del 90. Poi, per... poi però ho fatto diversi altri lavori, però non lungometraggio. Non lungometraggio. Quindi praticamente sono parliamo di 24 anni fa. Sì. Dopo 24 anni, cosa ti ha portato a, a decidere? Ma, come al solito, il caso. Mm. Il caso e poi la constatazione che oggi c'è una facilità immensa nel poter girare con i mezzi tecnici che ci sono oggi che una volta non esistevano una volta per fare un film servivano tanti soldi perché servivano i camion, le persone tutta una serie di cose che oggi risolvi oggi se vuoi giri un film col tuo telefonino poi lo porti in laboratorio fai gli adattamenti tecnici necessari e lo proietti al cinema questo prima era impensabile, come quando sono diventato editore, no? finché c'erano le tipografie che stampavano minimo 1000 o 2000, 3000 copie, non si poteva fare editore. Quando è venuto il digitale che puoi stampare 30 copie e basta, eh, sono diventato editore. Insomma. Il motivo è questo, il cambiamento tecnico che è intervenuto nel frattempo rendendo possibile quello che prima era impossibile. E ho saputo che, che comunque eh, ti hanno portato dentro questa avventura i tuoi amici francesi. Sì, sì. l'avventura è nata quasi per caso, assolutamente nel senso che io sono capitato a un festival eh, ero un membro della giuria. Ho, ho visto un film francese che mi è, mi è piaciuto molto, mi ha entusiasmato. E ho combattuto per fargli, fargli vincere il premio e è riuscito a vincere il premio. Poi ho conosciuto in persona anche il regista che era felicissimo, siccome me il suo corto mi era sembrato veramente notevole ho insistito per farlo presentare anche al Festival di Nettuno, dove presentavano tanti corti, quasi tutti italiani e quasi tutti bruttissimi per far vedere che però all'estero c'è una bella differenza per il prodotto attuale italiano. E loro sono venuti, loro corti, il suo corto è stato un successo strepitoso, è piaciuto a tutti. E, e poi parlando così nelle serate di Nettuno, no? a tavola, in piscina, che no? è un posto sì. delizioso, è data l'idea perché lo facciamo qualcosa insieme e, siccome poi tutto, finito il festival tornavamo a Roma, dicevano vabbè appena torniamo a Roma loro stavano un paio di giorni per vedere Roma. Alexandre Jus, Jean-Philippe insomma, insieme dico "Ah, domani mattina dobbiamo c'è un negozio che giriamo una scena <ride> e ci siamo trovati al negozio abbiamo girato una scena praticamente improvvisandola perché io non avevo un'idea precisa di quello che avevamo fatto Jus, Bogart e Filippo hanno scritto una traccia per questa scena l'abbiamo fatta e ci siamo divertiti moltissimo a farlo poi loro l'hanno montata a Parigi, me l'hanno spedita, a me è piaciuta, a loro è piaciuta eh, abbiamo detto, vabbè, adesso facciamone un'altra. Io ho detto, mm. vabbè, facciamola da Halloween. Voi venite giù, conoscete da argento, vedete le cose, e poi, siccome dopo Halloween c'è un sabato e una domenica di festa, il negozio è chiuso. E dico, Noi andiamo giù diciamo al museo e giriamo gi gi mm. un delitto del museo, cioè, abbiamo mm. improvvisato un delitto diciamo, che, se che faceva seguito a quella scena già girata. E così ci siamo ritrovati con questo pezzetto che sono 11 minuti di film. Montati che hanno montato loro in Francia, che sono piaciuti tantissimo a tutti. E mi hanno detto, vabbè, ma adesso allora facciamo sì, un film, tranquilli. E abbiamo cominciato a, a scrivere una storia, una trama, intorno a questa scena che era già stata fatta, per cui dovevamo usarla in qualche modo. Ed è stata mm -hmm. una rozione di scrittura complicata, perché non è semplice partire dalla cosa che già c'è. E costruirci intorno, però io mi è venuta bene, mi sono divertito, insomma l'idea è andata avanti e poi ho cominciato, mano a mano che scrivevo, ho cominciato anche a girare qualche scena perché se, se lasciavamo cadeva l'idea, eh, probabilmente poi nessuno più sì. voglia di riprendere Dico, se io intanto però mi avvantaggio, oggi giro una scena, tra dieci giorni giro un'altra ho chiamato poi degli amici, lo so, Lamberto Bara altri personaggi famosi che fanno se stessi voi fate sì. voi stessi perché non c'era poi il copiore quindi c'era solo una traccia e ci siamo divertiti così è andata avanti e poi alla fine sta venendo fuori il film quindi praticamente cioè, poi dopo la, la, la, la storia siete sono cioè, tutti quanti che, che fate voi stessi e, e, e avvengono dei, degli obicisi sì non solo quello, avviene la fine del mondo addirittura. Ah. sì perché a un certo punto della scrittura eh, mi sono detto, dico, ma eh, sì, il film, qui sto, sto facendo questo, c'è questo delitto, c'è quest'altra cosa. Dico, però non sto scrivendo liberamente, sto scrivendo pensando ovviamente alle possibilità tecniche nostre, al budget zero che l'erapo, sì. eccetera. E poi mi sono detto, ma, ma sai che ti dico a affanculo il budget zero? Io scrivo, quello che mi viene in oh, mente sì. è quello che mi piace e poi si vedrà se... se se si può riuscire a farlo o meno o troverò un modo di farlo sono sempre riuscito a trovare un modo di farlo di fare le cose che facevo e così l'ho scritto in libertà in un crescendo di situazioni che però non sono più solo gialli perché a un certo punto croda la Torre Eiffel e quindi <ride> ci sono cose abbastanza <ride> che spero di riuscire a realizzare a portare a portare sullo schermo perché mi rendo conto della difficoltà eh, però insomma l'ho scritto così liberamente quindi non è solo un giallo perché è la terra in pericolo addirittura e eh, io mi trovo, siccome Fippo l'ho interpretato io perché mi diverti. prima per comodità, nel senso che se lo faccio io sì, almeno, sono sempre a disposizione, più, esatto. non c'è problema e, mentre invece con un attore su, su un anno di lavorazione è un po' difficile che sia sempre libero e poi ho allora, partito da vestito ho detto però allora faccio me stesso e, e faccio da me stesso che mi trovo invischiato in una storia che assolutamente non, non vorrei starci in mezzo però ci sono finito dentro e sono un po' paradossale come sono io no? con le mie battute, con le cose Devo salvare la terra e dico, vabbè, però tutto sommato mi piace. E di mia mi piace. È ecco. come uno dei film che piace okay. la perso. E così si è sviluppata. In, in, in corso d'opera poi avete trovato degli altri finanziatori produttori o una cosa. Ci sono stati, ci sono stati dei, dei, dei discorsi, delle cose, però io non ho mai spinto in quel senso, perché. <coughs> Finché riesco ad andare avanti eh, con i soldi e con i mezzi nostri, posso fare quello che voglio. Sì. E quindi dico perché? Psicologico ho cominciato a dire sì, però faccio vedere il soggetto, la sceneggiatura 2, cioè, ma perché volevo far vedere il soggetto e la sceneggiatura? Se riesco ad andare è avanti mia. da solo andate a far culo. Cioè. E, e quindi fino adesso sono riuscito a portare avanti la cosa. Se poi mi trovo a vedere per qualche problema.. Tecnico di fronte magari la vastità degli effetti speciali che abbiamo da fare. Vabbè, vedremo, però per adesso cerco di resistere. Ecco, il film si intitola Flod o Mélié Moon e c'è questa bellissima locandina che utilizza praticamente la luna del, del film di, di, di, di Mélié, che tra l'altro è utilizzata è, è utilizzata da anni come le simbolo per il esatto. Mélié d'argento, Melie Maggiori, la d'Oro, che è un festival che è un primo che sì, è arrivato a, a e, e, però in nella locandina del film è in versione horror, dark, no? Con... Sì, Prozza, non è, no? No, e... non è oh, il film non è horror, oh, c'è sangue, sì, c'è no, morte... Sì, però il film c'è sempre questa ironia che, che è presente. La luna è rossa, proprio no? per dare l'idea del Sangue, ma non è il sangue lo splatter, mm. è un modo così un po' divertente ed è un omaggio perché io Brodon uh, Mendes Boon è un titolo mio però non è un titolo nuovo è un progetto uh, che io sottoposi alla Cannes credo nell'84 eh, nell o con quel titolo con una locandina più o meno simile io allora volevo fare un film uh, mentre Emelie girava il suo viaggio nella luna succedevano dei fatti strani nei dintorni e si scopriva che veramente c'era una specie un essere venuto da un'altra dimensione mostruoso che compieva dei delitti delle cose, Emelie si trovava indischiato in questa storia e doveva risolverla per poter poi terminare le riprese e si ispirava alla forma di quest'alieno che poi veniva ovviamente distrutto, cancellato per fare dopo il suo lunare nel suo film questa era la mia idea, perché volevo giocare con la ricostruzione di Méliès, del, sì. del suo cinema. Sì, Inizio, esatto, però purtroppo i produttori mi dissero: Ma chi è Méliès? <ride> grave. <ride> grave, mi cadono... è grave, le palle, <ride> mi caddero le palle, misi <ride> da parte il progetto, lasciamo passiamo sì, ad altro. E invece, adesso il presupposto Vabbè, e... Si avvia la storia, Beh, ovviamente non ce la racconta adesso. Però... Sì, il presupposto è, è giocato su, sul, cinema, diciamo, classico, sul cinema classico, l'invenzione del cinema, quindi il cinema Lumière, poi Méliès ovviamente, e su un, uh, su un fatto su, che ho scoperto poi sempre, siccome io scrivo libri di storia sì. del cinema. Noi tutti sappiamo che i Lumiere hanno inventato il cinematografo, sono gli inventori, eccetera. Però se uno va a vedere il museo dei Lumière a Lione, dove c'era la loro casa, il loro museo, trova una, una placca che dice questo signore, 15 anni prima dei Lumière, ha fatto cinema. E in effetti aveva. Questo si chiama Louis de Prince. Nessuno, no, nessuno no, No, c'è in tutti i libri. Sì, però non. In tutti i libri approfonditi. Non viene praticamente citato. No, eh. non viene praticamente citato perché poi questo signore, se uno va, eh, mi pare che sia una città inglese perché lui ha lavorato in Inghilterra. Non so se è Brighton, non mi ricordo, comunque poi su internet c'è certo, la potete trovare. Su un grosso edificio delle poste che c'è ancora dall'ottocento c'è una grossa placca azzurra. Ho scritto qui. Da, questo, da queste finestre di questo palazzo nel 1880 sono state eseguite le prime riprese cinematografiche di tutti i tempi da il signor Le Prince francese venuto qua i Lumière sono del 95, cioè sono 15 anni dopo come mai questo signore è sparito? perché è sparito? Ah, cioè, sparito. questo signore eh, nel 1800 Salì su un treno, lui era di, di Giovane, salì su un treno per portare a Parigi le sue, la sua cinepresa e il suo proiettore per fare una serie di dimostrazioni e non è mai arrivato. Questo signore è scomparso, del scomparso è nel nulla. Scomparso, è scomparso nel nulla. Se guardate su, su Wikipedia, su Internet, eccetera, vedete che. Cinque anni dopo la polizia francese ha trovato un cadavere in un fiume, putrefatto, eccetera, ha detto ah questo è quel signore lì, l'ha identificato con quel cadavere. Identificazione molto dubbia, sì, ovviamente. Anche... Dove si è finito? Dove sono finite le sue macchine per il cinema? Cosa sia successo a lui? A oggi non esiste risposta. C'è un altro mistero aggiuntivo che una ventina da ridotto, suo figlio è stato ucciso a New York. Anche lì non si sa da chi. Quindi è una storia sì. molto sì. inquietante. Sì. Esatto. E io parto da, questa, parto da questo fatto, da questa puntualizzazione. Sì, i Lubieva sono stati i primi a lanciare il cinema, ma l'hanno lanciato. Non sono stati i primi a, fare, a, fare, a inventarlo. Che può essere successo a sì. questo signore? Nel corso della mia fantasia si scoprirà... Una spiegazione però di fantasia certo. sulla sorte di questo personaggio che secondo me viene un po' riproposto con questo film che vuole anche appunto ampliare la, la storia del cinema, cioè guardate ragazzi che non ci sono soltanto i soldi sì. c'è stata anche altra gente che ha fatto cose notevoli, persino prima. Infatti il film parte con una nuca di Lascalia, che parte, che poi l'ha fatta lui Andrea che, quella, che quella del trailer che abbiamo visto no, no, no quello è pezzo. la diascalia ah. è 4 minuti perché è una diascalia animata mm -hmm. che riassume mm -hmm. tutta la storia del cinema, vale a dire comincia Leonardo da Vinci perché è il primo che fa gli studi sulla camera oscura e sul funzionamento poi ci sono i pittori poi ci sono l'inventore della lanterna magica attraverso mm -hmm. i secoli l'inventore della prima pellicola, l'inventore del trascinamento della macchina e poi depressa via questo personaggio e dopo di lui i E questo è proprio l'inizio che riassume la storia del cinema, l'inizio del film e poi comincia il film però ai giorni nostri a Roma a parte le, tutti quanti i tuoi amici, personaggi che intercrono se stessi hai anche delle, degli attori, dei, dei, dei personaggi di fantasia sì, beh, metà, metà dei personaggi sono di fantasia, però sono, sono attori, sono attori normali, ma non attori di nome, Ho preso tutti perché dovendolo girare con tempi lunghi, non, perché il, secondo me la formula del film low budget è frutto di un equivoco, un grosso equivoco, perché oggi eh, i mezzi tecnici costano pochissimo, tutto quello che della parte tecnica di un film, che prima costava una cifra esorbitante, adesso costa pochissimo, quindi quando uno fa lo budget, ma in realtà il budget se lo usi col cervello non significa niente, perché se vuoi fai un film che sembra grosso anche con lo budget. Ci ce ne sono, ma Ovviamente, lo solo mostri, si, sì, so, ha esatto. fatto il nuovo Godzilla, quello che è girato, esatto, pochissimo. capito, quindi tutto questo, io ho cercato di fare un film che non ce sono, i ragazzi chiusi in una capanna, i ragazzi isolati, eh, dentro hanno la stampato, casa, la donna che gira che per la casa spaventata quel Questo è un lobaggio di chi non sa che cos'è il cinema, lobagine, perché poi basta, io ho 60-70 ambienti diversi nel film, perché gli ambienti sono una ricchezza del film, ah, sì, cioè la capanna è, è squallida poco, poi quando ci si stai dentro un'ora ehm. e mezza è squallida puoi fare le stesse cose in città mm. perché poi con mezzi di oggi non capiscono nemmeno che tu stai girando un film io oh. ho girato Come Castel, ca ca Castel, San Castel Sant'Angelo con una barriera di persone nessuno si è accorto che io stavo facendo la scena del film con Castel Sant'Angelo, la barriera di persone eccetera e non è un lobaggia, se lo no. vedi tu dici accidenti che hanno fatto questi non abbiamo fatto niente, abbiamo con col telefonino. Cioè, certo che, che, che se, se invece uno vuole andare per le, le vie ufficiali, chiudere e chiedere permessi e altro, ma aspetti dei mesi e non sai neanche speridare. Esatto, e, e, e poi ti chiedono soldi, e cose, fatto, eccetera, fatto. E tutto. Ma lo budget non è quello, no. non è quello, la quello lascia la fare agli americani. E i, go, I go. poi gli americani indipendenti girano anche loro il telefonino. Io vi vedo, non ne posso più di questi film ambientati in una casa. Ma siamo che in tanti, le, non so, possiamo eh? Eh, questo festival, eh, a no, a no. In questo festival, lo Chategno, vinti altri americani anche, americani, sì, anche sì. lì: La capanna del bosco. Ma che palle, ma che palle, ma andate in città. Sì, sono ma, 40 anni che lo facciamo. Davvero. Sembra che la, in questi film, sembra che l'America, l'Italia, siano solo, solo boschi. Sì. Ci sono solo, anzi, un bosco. C'è solo un bosco che vedi sempre quello. Sì, sempre la solita capanna di roccata, eccetera. Dico, ma cazzo no? c'è sì, qualche no, volta Fiorico, Fio Dico: no, ci sono anche le città, ci sono, ci sono le, le strade, le cose, dove si può tranquillamente girare. Perché non è che ci sono i poliziotti che sono a caccia di quelli che girano di FIPA. insomma. gliene frega niente poi in realtà. Cui... e, e c'è Alexandre Alexander Lius, che è appunto il tuo collega nel crimine il sì, sì, suo sì, dear, sì. partner crime che l'avete le, le... codiretto no? e lui l'abbiamo codiretto all'inizio le, mm. le prime scene poi quelle italiane sono andate avanti io per forza perché essendo eh. adesso poi dobbiamo tornare in faccia lui gli darà una mano ovviamente secondo sì, me si firma come Axel Jones Vale. Quella è una scelta sua, credo <ride> che voglia divertirsi, insomma, una scelta sua libera. Insomma. Poi non ha ancora deciso come si firma, insomma. secondo me vuole vedere come viene il film, poi decide se lo firma con lo pseudonimo o con i doi. Ad adesso qua, quanto è caduto? Guarda, io fino ad adesso ci ho dimontato intorno ai 30, primo voltaggio, intorno ai 35 minuti. E girato credo a meno 60. Mi manca la parte francese che dobbiamo andare da due o tre mesi farcia a farcia. So, qui c'è pure il collo della Torre Eiffel, quindi è ah. abbastanza, abbastanza complesso. So, la par parte francese è abbastanza complicata, però se no non mi piacerebbe farla. Cioè, che senso ha dopo 25 anni fare un film tutti chiusi in una stanza, due persone che chiacchierano? Uno si fa, si fa il filmino per sé, per io lo faccio con me. Con con la mentalità con cui ho fatto, non so, il tunnel sotto il mondo, ragazzi andiamo, facciamo un film, come, Boh, non lo so, andiamo, poi, poi vediamo. vediamo, poi vediamo, oppure anche qua, facciamo un film di fantascienza come quello di Stella. Uno che diceva una cosa così dell'Italia del 77, era un pazzo, cioè diciamoci la sì. verità, era un pazzo perché venivamo dai figli di Margheriti, doveva tornare coi figli, quelle cose lì. La mentalità è la stessa, proprio vedo che il film sta vedendo, quindi... E poi è divertente perché, ripeto, alterna la tensione, cioè il trilling, non dico con la commedia, però insomma con, con le battute, c'è sempre questa ironia verso l'argomento, cioè, che secondo me è importante, se uno non si diverte a, far, a fare un lavoro, ma perché lo fa? Tanto i esatto. soldi non ce li danno, a me lo mi diverti, esatto. Poi se piaceva anche al pubblico... Quando è contato di chiuderlo? Questo è legato agli effetti speciali. Chi dovrebbe occuparsene è Costa, che è quello che ha fatto il mio Ercole. Eh. Eh. Eh, sì, sì, no, ma io ho trovato, devo dire, tutti i collaboratori di, di prima categoria, sia giovani che, non, cioè, che anziani, perché Costa ormai è come me alla 50, perché vogliono ripresentarsi mm. o farsi conoscere nel caso dei, dei giovani. Insomma. E ho trovato collaboratori, anche Manuel De Sica, ha accettato di farmi le musica. Lui è un finalista dell'Oscar. No, stiamo parlando Signor di cose. No. Sì, sì. sì, perché hanno visto certe cose, ho sentito la mia idea. e Finora a tutti, a tutti è piaciuto, perlomeno credo che sia sembrata un po' diversa dalle soldi e cose che si fanno. E non ho pure... Per la consegna dipende, ripeto, dagli effetti, dipende da quanto tempo. Potrebbe essere fino al 2015. Io spero prima, io spero prima. Essere... L'ideale sarebbe nel settembre 2015, in modo da prendere anche la stagione dei festival, no? Perché comunque vari festival già mi detto che sono interessati sì. a, far... sì. a farlo vedere, sì, infatti. Anche perché poi tocca proprio... è un cin... è anche un film sul cinema, no? Un cinema fantastico poi in particolare, perché io sì. dico, vabbè, i Lumier, ma il Lumier filmavano la gente, io amo Mélié. quando esatto. amo che ci facevano volare le palle di cannone nello esatto. spazio. E, vabbè, questo, adesso, questo abbiamo parlato del film adesso. Facciamo un, un epilogo su quella che, che tu pensi che sia la, la, la, la situazione del cinema di genere, nel cinema fantastico. Eh, Odoro in generale oggi, nel 2014? Beh, cinema fantastico mi sembra che vada vale abbastanza bene al box office e sì. ci sono finalmente dei nuovi talenti. Io, a me piace molto James Wong, per esempio. Molto eh, tanto di cappello, insomma, sta rinnovando un genere. Rob Zombie, anche Rob Zombie, anche i suoi film sono duri, va belli, insomma. Ci sono dei nuovi talenti che stanno, stanno venendo fuori mezzo a una marea di già visto, rifatto, sì. strafatto, eccetera, però ci sono sempre stati pochi film belli e una marea di cazzate, quindi sì. la sì. situazione è la stessa, oggi è resa più grave dal fatto che tutti pensano di poter girare un film, perché in mezzo è facile, il mezzo più che si mette lì faccio il film senza avere presente che se non conosci ammenadito il mezzo come si fai il cinema, che ma fai? Ora, oggi manca la tecnica eh? manca l'esperienza manca, manca la preparazione la professionalità eh? esatto. oggi impera l'improvvisazione e comunque i nomi che hai citato James Wong e Rob Zombie sono due registi molto bravi giovani entrambi <ride> e che le, le stanno oggi riproponendo molte di quelle che sono certo. le tematiche dell'atmosfera del cinema poi del certo. 80, anche anni 60 dei sì. sì. uh, sì. De Congio in hayli, invasati, se vogliamo esatto. notti. Esatto. Poi se andiamo, andiamo bene a, ben a vedere i loro film, facciamo per One se escludiamo le, le, il film che l'ha reso famoso, Cassou, e poi dopo eh, tutti quanti gli altri che ha fatto, che ha fatto sono eh, classico omaggio al film sì. oro tutti, tutti, ma, ma il tema comunque resta quello non sì. è che l'oro è cambiato sì, si possa inventare sempre eh, eh, eh. A, a quei testi a quei classici film, e romanzi, racconti eh, oggi bi bisogna adattarli al nuovo uso dell'immagine cioè il cinema di oggi non è più quello di 20-30 anni fa più che il cinema lo spettatore di oggi non è più quello perché oggi è bombardato da ta ta, ta, ta, ta, ta televisione cose, telefilm bellissimi tra l'altro, quelli americani moderni sono bellissimi quindi non puoi più fare un film come veniva fatto 30 anni fa perché la gente si annoia, troppe, troppe poche immagini, troppe pochi tagli oggi devi farli molto più veloci, molto più scattanti trovare eh, il film d'atmosfera non puoi più farlo lento devi trovare altri modi, come ha fatto secondo me James Wan, altri modi per rendere un equivalente moderno di quella che era l'atmosfera di allora. Eh, questo è un lavoro da fare, però è un lavoro di cervello, sì. per cui non è da tutti. L'amore di cervello bisogna conoscere il cinema. Cine, quello che poco mi assicura, conoscerlo bene, è è quello amato. che forse un pochettino manca oggi. Eh, oggi manca perché i ragazzi quando gli dice c'è sì, un film bianco e nero che è il bianco e nero che scappano eh, però più di metà dei classici del film sono stati girati in bianco -nero. e nero e gli italiani dove li mettiamo in questa situazione ma gli italiani io girando i festival in tutto il mondo tutta Europa poi in particolare mi sembra che la produzione peggiore dell'Europa oggi sia italiana. L'Italia vale oggi è il fanalino di coda dell'Europa cinematografica. Siamo un po' credo, a livello dell'Albania, in generale. Ci saranno delle... qualcuno che sta cominciando a venire fuori, però non ho ancora visto perché poi è difficile vederla adesso. C'è tanta produzione che poi nessuno riesce a vedere, non si sa dove. al di fuori di qualche festival non ha circolazione né in televisione né al cinema quindi credo che sia una situazione è abbastanza difficile e sì. poi qualche taletto sembra che stia vedendo su però non al momento non mi sembra, non ha visibilità ecco se c'è può darsi che ci sia però non ha visibilità quello che più o meno si riesce a vedere è abbastanza miserabile so. se dovessi dare un consiglio a ai giovani registi che, che, che vogliono intraprendere questa strada cosa ti diresti? Per perdere. No, no, no, io gli dico che non sono registi, cioè sei un regista quando conosci il cinema. Eh, io tutti oggi si presentano, ciao sono regista, ho fatto il corso, i tre giorni del corso di Fossombrone, mandato il diploma e sono regista. Ma no, non sei regista, no. non sei assolutamente un regista. Lo sarai forse un giorno quando avrai fatto di tue esperienze ma se, se la scuola di cinema italiano che è celebrata in tutto il mondo, no? la grande scuola anni 50, 60, 70, era tutta gente che aveva alle spalle, se voi vedete, 70 docume documentari, 40 film e poi aveva fatto per 12 aveva anni, fatto la gavetta, aveva fatto l'aiuto regista, prima era stato assistente, cioè curriculum lunghi pagine, e qui c'è gente che fa, ecco io sono regista, ho fatto questo io film. Ho fatto un cortometraggio, <ride> autoprodotto. E sono regista, cioè io non, non, non lo ritengo un mio collega, no. No. oppure io non mi ritengo un collega non suo. suo. Non Diremo ho lui. niente a che vedere con lui e con quelli come lui. Però chi ha talento, le possibilità ci sono, perché oggi fai il film con telefonico, se sei lo sai usare no. bene con intelligenza usi il cervello ma, sì, ma eh, di fatti è, è da due anni che ad esempio al Festival di Cinema Fantastica di Sitges hanno messo sì. la sezione Fone Statica esatto. e praticamente sono eh, tutti quanti i film girati con il telefonino e poi dopo il vincitore viene sì, cioè. presentato cioè, perché l'Italia è il paese più non indietro di tutto, di tutto il continente europeo in Spagna sono molto più avanti di noi, sì. hanno capito che questo è una cosa importante perché probabilmente tra un po' tutte le cineprese saranno così perché il mezzo tecnico esiste già di, di, di usare queste Quindi Ho visto la, la, quella, quella micro di Ruggero sì, sì. Ma insomma. ce l'hanno ah, anche loro, questo 150 euro Sì, infatti eh, con, con le cifre Chiunque va, va sott'acqua, cioè, cioè, la puoi far volare, cioè, delle cose cioè, oggi, impensabili fino a, fino a qualche anno fa, eh. ma oggi, quando ho fatto la mia retrospettiva Scontri Stellari, no? Star Crash, uh, un appassionato ci ha, ci ha dato questa copia che abbiamo presentato che è bellissima mm. che è un Blu-ray americano che lui ha ritrattato, non so come ha fatto, e l'ha fatto diventare il Blu-ray italiano e mi ha regalato a me, come mio regalo personale, Star Crash, che l'ha passato tutto in 3D e me l'ha cioè, fatta a casa sua, capito? con computer computer, i vari programmi che si è preso, eccetera Cioè, oggi è incredibile no, Era veramente in mano delle, delle possibilità eh. della tecnologia che sono fantascientifiche <ride> solo fantascientifiche, solo per quelli che vogliono fare il regista queste cose ci capiscono dietro perché loro sono artisti quindi sì. lo, lo, fare si, si qualificano come artisti vogliono fare la cosa impegnata sì, sì. Ma poi poi non, il sanno recondito. non sanno nulla del montaggio no? non sanno nulla di, di come si imposta un film e poi voglio dire una cosa non sanno nulla di come si scrive un film qui oggi tutti scrivono film ragazzi quello è un mestiere lo scrittore è un mestiere G il, il è cinema è stato costruito dai grandi sceneggiatori i quali non è che erano venuti dal cielo erano scrittori erano io autori so. teatrali che a un certo punto che sono, che sono, sono passati, passati al cinema, cinema si fatto. sono adottati al cinema e continuano a fare il cinema poi è nata una generazione di allievi loro che sono diventati sceleggiatori perché è lì, il cinema è stato fatto dai grandi sceneggiatori, perché Ed è, un lavoro. è un lavoro io regista è un altro tipo di lavoro sono due cose completamente diverse è inutile che tutti scrivono i loro film, non sanno dirigere e non sanno scrivere, e il risultato è quello che vediamo. Esatto. Invece cominciamo a ridare i ruoli. Chi sa scrivere, scriva, scriva anche i film. E poi li dia regista, non è che il regista viene sminuito se gira il copione scritto no. da un altro, perché poi se il film è bello, la gente lo sa nemmeno che cosa vuol dire il sceneggiatore, pensa che sia quello che fa le scene. <ride> questo è quello che la gente pensa <ride> sì, sì. quindi non dà nessuna noia al regista la gente lo l'attore e il regista esatto. se il film gli è piaciuto se no li spernacchia è semplicissimo, ridate i copioni fateli scrivere a chi li sa scrivere a chi ha le idee a chi sa scrivere i personaggi non, non è un demerito che un regista non scriva. i registi che scrivono i loro film sono gli autori ma gli autori sono pochissimi sono pochissimi. Eh, ma, ma purtroppo è, è proprio, proprio perché anche nel campo della, della letteratura, quindi anche nel campo degli scrittori, l'esperienza e la, la professionalità è la stessa che abbiamo nel campo del e quindi abbiamo anche lì delle persone che hanno scritto due racconti pubblicati, autopubblicati auto in, in dieci copie. Che hanno, regalato, o che hanno comprato solamente i parenti e automaticamente loro si reputano degli scrittori, di romanzi. in Italia che è il paese in Europa dove si legge di meno si comprano sì. meno libri di tutti i paesi europei indice di ignoranza diffusa, esatto. diciamolo chiaro però si pubblicano 60.000 libri all'anno sì. fate il conto di quanti libri nuovi escono ogni giorno 60.000, che tra l'altro la distribuzione non può assorbire perché non sono una quantità sì. stratosferica, 60.000, tutti scrivono il loro libro ma non comprano un libro no, di altri, la, co la, la cosa che fa girare la scatola è che è tutta quanta gente che si autoincensano e poi dopo non comprano appunto un libro degli altri, dico, dico sei a scrittore a te, compra anche il libro degli altri, assolutamente. Così Come quelli che si, che, si, che si fanno chiamare registi, poi lato pratico, non vanno a vedere nessun film, sì, sul film no. su, poi poi, però si incazzano se. pure sì. hanno visto gli ultimi film usciti nei sei mesi precedenti, sì, vabbè, poi sì. non hanno visto niente. Io mi sono scandalizzato all'inizio come una delle prime manifestazioni dell'esplodere dell'ignoranza parecchi anni fa, quando uscì Pulp Fiction. Allora, Tanti giovani in al negozio, che bello, Pulp Fiction, c'era cioè, bello indubbiamente, c'era cioè, scene, attori straordinari, questa scena straordinaria. La cosa che gli aveva colp colpiti però tutti di più era l'idea del tempo che andava avanti e poi tornava indietro e si ripartiva da Fiorellino. E io dico, ma state scherzando? <ride> quella è, un è una copiatura. Cop come la copiatura? Quella è la pina a mano armata di Stanley Kubrick del 56-57. Che è tutto fatto così, e che è un film considerato mirabile, perché ha questo uso del tempo che fa vedere un personaggio che arriva fino alle 9, poi torna indietro con l'altro personaggio e riparte dalle 7 per vedere la sua versione fino alle 9. Tarantino ha preso tale quale quella trovata l'ha rubata e l'ha messa nel suo film, e voi mi dite che è un genio perché ha inventato questa idea. E poi non l'ha messa in memento. Vabbè, dopo l'hanno presa altri e tutto, poi. Non è un regista o un film cinese sconosciuto della provincia sperduta de del Calai, capito? È rapina manalmata di Stanley Kubrick, il più grande regista del mondo in un certo periodo, uno dei suoi film più famosi, quello che l'ha fatto esplodere. E voi non vi accorgete che è copiato di Sara Piante perché non una, sì. una cultura sciento. Sono delle bestie, degli ignoranti, mm -hmm. questa è la realtà. Ecco, parlando di, di, di giovani, le, nelle, nel tuo negozio. Che, che, che tipo di, di, di pubblico, di clienti ha? La massa è questa, la massa è sì. questa. Poi, quindi, è, quindi cerchi nel tuo piccolo di un po' di erudirli, di farli crescere? Ma io tento, Senti. tento di, di No, Diciamo che c'è, una. Per il nostro negozio c'è già una scrematura, sì. vale a dire, tutta una parte di gente non viene da noi ovviamente, c'è già un pubblico che è indirizzato verso queste cose, c'è una parte che ovviamente ama ah, solo le cose più superficiali, più semplici, e poi c'è una parte molto più esigua, molto più ridotta che però ti dà soddisfazione, che insomma coltiva ancora il per il classico, il per il cinema, eh, cerca il film particolare che mi chiede a me, ma qual è un film che mi consigli, perché me lo consigli? E se gli dico un titolo io ti dico guarda che poi è bianco e nero, Guarda sì. che. Sì. <ride> non no, non importa, allora, guarda. Insomma, c'è questo pubblico perché noi in realtà siamo come un'associazione un culturale, no? noi cerchiamo di portare avanti un discorso colto su tutto il cinema. Per me non esiste. Divulgazione: sì, ti divulga. io ho sempre fatto quello. Divulgazione, portare portare alla massa un prodotto che secondo me vale, che secondo me funziona, ha un contenuto e un significato sperando che resti qualcosa di quello che io gli vado e finora devo dire comunque a te attecchito anche perché io lo faccio a volte in un modo diciamo che sono stato molto criticato dai puristi però io lo faccio per portare più facilmente questo prodotto, prodotto. criticato in che modo? Ma tu amico Esposito no, era un esempio clamoroso, <ride> c'era anche Moncini per anni, no io non capisco come tu fai queste rassegne e parli di dinosauroni, venite a vedere il dinosaurone, il marziano con le antenne, perché io ci scherzo sopra, perché però scherzando se la gente si diverte poi viene e attratta. Dal prodotto, Loro, guarda, guarda ad esempio il discorso di Benini. Che, che, che scherzando, scherzando la parla divina di comedia, medie, la esatto. Divina Commedia, mettendoci poi le battute sui politici e sì. queste cose perché? Perché se fa la Divina Commedia scappano tutti esatto. assolutamente. E questo è il mio stesso discorso no? perché, infatti, poi quando io ho fatto non so le rassegne e io ho fatto i record in incasso della città, capito? Non del cinema, della città e gli altri ci avevano 20 persone a vedere così. 20... Allora preferisco parlare del dinosauro, venite il borso, il pantalone! Sì. La gente ride e viene a vedere il film e si diverte, poi se il film è bello lo apprezza perché vede che è tutto sommato è bello. Che, che, che è quello che si faceva una volta, poi se andiamo a vedere i trailer, no? Ma uno splendore sì. degli <ride> anni 60. un film, un grande sì, film! Sì, no? io ho vissuto con queste cose, <ride> ho vissuto con queste, mi diverto a rifarle perché hanno anche di infantile, diciamo di sì, fanciullesco, però la gente, fatte con lo spirito la gente si diverte perché fa ridere. No? Anche per esempio, io ho apprezzato molto un film come quello di, come si chiama? di Guzzanti, Marte o Morto. Fascisti su Marte. Fascisti su Marte. Fascisti su Marte perché è un, è un film folle. Poi è molto divertente perché c'è questo spirito, questo stesso spirito che ho io, assurdo. No? De, de, della, della rifare la carolaca fascista della conquista su Marte, immaginare partono gli arditi verso il pianeta rosso <ride> Cioè, queste cose comunque la gente che ha intelligenza capisce, si diverte si diverte e poi viene a vederle e tra l'altro le vede anche con lo spirito giusto perché è chiaro che se io ti faccio vedere un, un film americano il mostro verde contro il mostro del pianeta verde con le apoli giganti, no? quelle cose lì. Non sì, puoi prendere seriamente. No, se no. Cioè diciamo mi piace, mi diverto, ma perché sono l'ingenuità di questo prodotto. E devo proporlo in un certo modo. Quando facevamo del Tempio di di Pampa. i talponi terribili minacciano la fanciulla vergine, no? la gente <ride> vedeva <ride> e veniva a vedere però rideva anche perché il film faceva ridere sì. quindi sapeva cosa dare incontro però la volta dopo magari gli ho fatto jet em, jet em", di Tempe Che Tempe di Resnée che, che a me piace tantissimo bellissimo non ha mai fatto tanti spettatori in un cinema italiano come quando l'ho proiettato io perché eh, in questo modo si, si conquista più pubblico e poi un po' di quel pubblico resta appassionato ah, io vedo le prime rassegne a Roma le ho fatte nel 75 siamo nel 2014, ancora gente che viene al negozio con lo profondo rosso. So mi chiede qualcosa, io rispondo a un certo punto mi guarda, ma lei, questa voce, lei non era al planetario 40 anni fa, perché io parlavo al microfono, ma non mi facevo vedere, solo, io ce l'avevo inconfondibile. Sì. Io dico, sì, o io, ah, grazie, grazie che bello, che bello, cioè sono soddisfazioni. Insomma. Certo. Stiamo parlando di due anni prima, stiamo parlando del 1975, ancora se lo ricorda, vuol dire che in questo modo ho lasciato qualcosa. Sì, veramente. Allora. Okay. Ti basta? Mi basta, grazie Luigi. Poi magari quando andiamo più avanti ti, ti, ti dico altre eh, cose eh, più specifiche. Okay. E, eh, torna, tornando al film, allora eh, eh, tra, tra, tra gli amici, tra gli cioè, amici che, eh, che, che compaiono, sì, oltre a Lamberto Bava, uh -huh. che ho ricordato Giulio Leoni, lo scrittore. Uh -huh. altri, altri, Antonio Tentori, lo sceneggiatore, eh, Luigi Pastore. Che lui appare nella parte di, si chiama Pastore. noi Abbiamo fatto Pass, lui è stato Andrea Ideale uh -huh. Pass Lignetta Store Johnson. Pastor uh -huh. Johnson. <ride> perché io ho un incubo nel film... In Thor Johnson! no C'è un incubo del film in cui c'è un critico, che poi è un critico vero, Paolo Zelati, che ha fatto saggistica, libri, eccetera, lui mi ha fatto lo spot e qui lui fa il critico del suo Bovisushi, sai che è questo sito dove parla, e parla dell'Edwood italiano che è questo cane orribile di Luigi Cozzi, che non sa fare il cinema, che è un incapace, che fa dei figli orribili e si vedono poi le immagini mentre lui se la prende questo regista io ho l'incubolo, oddio, oddio, mi chiamano Ed Wood no, non voglio essere Ed Wood eh, si, si vedono le immagini, il nuovo film dell'Ed Wood italiano Luigi Cozzi, uh, il of the Monster 2 <ride> con Pastor Johnson <ride> e ho fatto la scena in cui c'è Thor Johnson che, perché past eh. past Luigi Pastore assomiglia veramente sì, a, a Thor allora gli ho, fatto, gli ho messo sua moglie tra le braccia in un cimitero, e in questo cimitero c'è lui che porta la moglie esattamente come Tom Johnson faceva con una, con una donna sì, nel cimiteo con scritto esperienza. e siamo andati a girarla questa scena in un, nel cimitero dove c'è la tomba di Sergio Leone vicino a chi sarà montato da in una tomba <ride> cioè, anche se noi lo adoriamo abbiamo girato lì qua dietro sullo sfondo c'è la tomba dove è sepolto Sergio Leone e quindi è un film pieno di queste situazioni. Tra questi amici che voglio omaggiare, poi infine, sono grandi amici, c'è cioè Len Schlokov, che, che è un amico, di lunga data. È un amico di, ma veramente di lunga data, perché parliamo dell'inizio degli anni 70, perché io quando, per dare l'avvio alle rassegne, alla distribuzione che ho fatto di film specializzati, eccetera, negli anni 70 parlo. Eh, l'ispirazione mi venne proprio perché arrivai a Parigi eh, in vacanza due o tre giorni così per vedere Parigi e ovviamente guardai subito i giornali che fincevano sperando di trovare qualche film interessante e trovai Assalta alla terra al quartiere latino che mm. andai subito a vederlo e poi trovai un, una rassegna di film di fantascienza che non era ancora festival, era una rassegna eh, in un ex palazzo del ghiaccio, un, una cosa strana dove facevano ogni giorno 6 o 7 film tutti diversi ed era poi lo scoprì andando lì perché ovviamente ci andai subito capitai con un film indiano dell'india <ride> brutto sopra, film primiziale che sopra la sofferenza da vedere i musichetti per i però, però è lasciamo perdere Stiamo... <ride> <ride> di battascienza e dell'india lasciamo perdere però eh, era l'iniziativa, la prima iniziativa cinematografica di Shlokov dal quale poi è nato il festival, il grande festival di Parigi che lui ha fatto per tanti anni, dove mi ha invitato con i miei figli ho vinto anche un premio a quel festival del pubblico di Star Trash e quindi è nata una grande amicizia perché poi siamo andati avanti stato in comunicazione poi quando io ho fatto il, festival, il Fanta Festival a Roma, ho fondato il Fanta Festival Joe mi ha aiutato molto perché io praticamente lo feci a ridosso del suo Festival di Parigi, subito dopo quello di Parigi, in maniera che le copie Ma dei film che lui inventava adesso. me le mandava a Roma e io poi le rimandavo ai produttori e quindi avevo i suoi film perché se no era un festival nuovo, non c'avevo niente e io in cambio gli offrì Vincent Price perché io ero riuscito ad avere Vincent Price che veniva da me da Los Angeles a Roma per il Festival e però noi pagavamo andata e ritorno il, il biglietto lui alla voglia insomma era una eh, cifra non cifra, indifferente. anche perché allora immaginavo no, che i biglietti di molto, costava di 23 milioni costava la cosa eh, problematica perché lui viaggiava in prima classe lui mi disse io gli ho detto guarda non ce la facciamo a pagare la prima classe ci vengo incontro lui mi dice guarda volentieri perché io a Roma ci vengo volentieri voi vi sembrate simpatici e tutto però io sono alto 1,90, sui sedili della classe turistica non ci sto, non ci sto, il problema è quello, Dice, se volete la business va bene, ma la classe turistica non ci sto, e allora io ebbe l'idea, dico aspetta, aspetta, aspetta un attimo, eh, chiamai, chiamai Girokoff e gli dissi senti ma se io ti do Vincent Price, mm. Tu gli pagheresti il biglietto di andata Los Angeles-Parigi solo quello? E lui fa: subito. Oh, <ride> okay. subito! Allora io gli chiamai, Vincent Price, e gli dissi: avrei la possibilità, oltre la settimana a Roma, yeah. okay. ci sarebbe la una settimana a Parigi. Parigi. Le interessa, sì. sì, immagino. e così noi pagavamo il ritorno di Vincent Price a Los Angeles e i due festival ebbero Vincent Price, che insomma, fu, due, fu un trionfo per tutte e due per tutte e due, è un'enorme soddisfazione. Quindi, con Alain c'è sempre stato un grande rapporto di simpatia. Poi è una bravissima persona. Sì, Stivo sì. tantissimo sì. il suo lavoro. Spero che in questo film perché devo ancora girarla mm. questa cosa quando andiamo a Parigi. Io vorrei gira girare appunto la scena in cui arrivo a Parigi io per cercare di costruire la storia di questo vecchio cinema muto misterioso. Vado da Alain e gli dico: Tu che sei il più grosso esperto qui in Francia, indirizzami verso qualcuno che mi può aiutare sul cinema, sulle mie ricerche su questo cinema muto, sulla nascita del muto. E lui mi dà come al solito, mi, mi aiuta, mi, mi fornisce l'indirizzo alla breve scena che è un omaggio. Grande. Ad Alain spero che lui sia disposto a farlo, ha penso detto di sì, sì, penso di sì e spero che, sono sicuro che viene bene perché lui ci deve essere anche lui in questo film, addio fare. Grande. È questo quello che ci voglia. Per no, no, film. no, sicuramente. Perché è una fantastica.